Interroga il Consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto. Grazie Presidente, questa interrogazione che ha una data del 24 agosto 2022 ha in oggetto informazioni in merito alle dosi di vaccino prossime alla scadenza e alle dosi di vaccino avviate all'eventuale eh, iscrizione. Nella premessa che dal bollettino sull'andamento della campagna di vaccinazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e della Struttura Commissariale per l'Emergenza Sanitaria, si evince che nel nostro Paese il 90% della popolazione over 12 anni, ossia 51 milioni di persone, ha completato il ciclo vaccinale anticovid primario e che, dalle dosi consegnate alle regioni, e complessivamente pari a 141.897.992 dosi, le sono state somministrate 137.564.837, con un avanzo ad oggi di 4.333.155 dosi. Considerato che il nostro Paese è tra quelli che ha più vaccinato la popolazione, imponendo anche l'obbligo diretto per gli over 50, quello indiretto e sul rettizio legato al super green pass, una di quelle questioni che ne parleranno costituzionalisti nei prossimi anni su questo obbligo, ma non c'è la corsa per quello che risulta la terza e quarta dose e le scorte si accumulano, Probabilmente anche in vista della fornitura di vaccini specifici contro le nuove varianti SARS-CoV-2, come annunciato dal CEO di Pfizer e Moderna, che arriveranno in autunno. Ricordato che nei giorni scorsi la regione Emilia-Romagna ha denunciato che 133.000 dosi di vaccini in dotazione alla medesima regione andranno in scadenza tra giugno e agosto 2022. Stesso video d'allarme è stato lanciato dalla Regione Sardegna e il problema sembra accomunare tutte le regioni, considerato che il rischio di scadenza di migliaia di dosi pagate ovviamente dai cittadini, quindi milioni di dosi pagate dai cittadini, è già stato in parte evitato nei mesi scorsi quando AIFA, su suggerimento delle case, delle case farmaceutiche, Pfizer Bioteca, ha esteso il periodo di validità dei precedenti sei mesi agli attuali nove mesi per i vaccini ormai prossimi alla scadenza e per i quali rispetto all'etichetta con la vecchia data sono stati aggiunti tre mesi di validità. Tutto ciò premesso e considerato si interroga la giunta regionale per sapere se la regione è in possesso di dosi di vaccino prossimi alla scadenza e in tal caso qual è il loro numero nonché il numero di dosi inviate a distruzione perché scadute prima che potessero essere inoculate, è una domanda molto significativa assessore questa perché al di là delle dosi che io chiaramente non entro nel merito di chi l'ha fatto o non l'ha fatta, ma si parla di farmaci a tutti gli effetti pagati sebbene, sebbene sono informato se questo corrisponde al vero da soldi pubblici quindi soldi pubblici non di questa regione, magari ce lo dirà meglio lei nella risposta, ma sempre soldi pubblici sono e ci devono spiegare perché se la popolazione è di circa 60 milioni di abitanti ne abbiamo comprati, chiaramente non tutti sono come, come target vaccinale, oppure altre persone hanno scelto di non vaccinarsi, come il sottoscritto per esempio, quindi 140 milioni di dosi le abbiamo ovviamente pagate e quindi vogliamo capire eh, eventualmente questa eh, distruzione, questo avvio allo smaltimento, quant'è in numeri e poi facciamo due calcoli di quanti sono i costi eventualmente che sono a carico del nostro sistema di farmaci acquistati e non adoperati. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Eh... Evidentemente questi sì sono costi che sono stati sostenuti dai contribuenti, non dico della regione Umbria ma a livello nazionale e quindi anche dalla regione dell'Umbria. Con riferimento alla richiesta appunto del consigliere si fa presente che l'estensione del periodo di validità dei vaccini Covid-19 viene stabilita e approvata dall'agenzia europea, come ho già detto, dei medicinali EMA viene pubblica la relativa documentazione accessibile al pubblico sul proprio sito e indirizzo istituzionale. In merito alle dosi di vaccino in possesso della Regione, si comunica che le dosi consegnate sono 2.154.815, le dosi utilizzate sono 1.811.021, le dosi in giacenza sono 304.470, le dosi scadute 44.764 e quelle smaltite sono 12.660. Eh, lascio agli atti, gli allegati con tutta quanta la documentazione relativa appunto alle dosi che il governo ci ha inviato. Grazie. Grazie Assessore Coletto, prego Consigliere Mancini per la replica. Molto bene Assessore, io onestamente la devo solo ringraziare perché ha comunicato i numeri ovviamente che non rientrano nella responsabilità della, del suo operato e ovviamente tantomeno di questa amministrazione. Però mi viene facile, Assessore, dire che la popolazione umbra avrebbe ricevuto praticamente tre volte. Eh, il fabbisogno eh, vaccinale, quindi 2 milioni e 8 sono quelle che ci hanno inviato, 1 milione e 8 sono quelle eh, diciamo, eh, inoculate, ne, eh, ne vanno in distruzione eh, circa 44 mila, ho so ben capito, e ne abbiamo a disposizione ancora 304 mila, dico bene Assessore? Molto bene. Allora, 304.000 dosi a disposizione su cui, come ho detto nell'interrogazione, ci sono dei farmaci che dicono essere aggiornati alla variante Omicron 5, come eh, recentemente anche un noto virologo ha detto effettivamente il vaccino è inefficace perché ci sono varianti nuove. Non l'ho detto io, l'hanno detto in televisione. Ora il problema è noi come amministrazione, Assessore, come possiamo far capire alla magistratura contabile che buttiamo via 304 mila dosi di farmaci pagati dal popolo italiano e che in qualche maniera non sono inoculabili, non sono diciamo, adoperabili di qui e nei prossimi mesi. Perché questo è il problema che ovviamente non riguarda la sua funzione e questa amministrazione, quindi io la ringrazio della puntuale risposta che lei mi ha fornito e ovviamente penso che l'opinione pubblica, facendo un conto a span, parliamo di milioni di euro, milioni di euro, mentre ovviamente che rischiano di essere sprecati, milioni di euro di soldi pubblici, e qui le casse farmaceutiche non c'entrano nulla, qui c'entra una gestione sanitaria nazionale, sproporzionata nei modi e nei tempi, nelle procedure, lasciando indietro ovviamente come abbiamo poi visto dagli studi altre procedure giustamente da affiancare ai vaccini che avrebbero non intassato i nostri ospedali, soprattutto avrebbe consentito come dice un autorevole istituto eh, mi pare eh, italiano, se ben ricordo, il il 90% dei pazienti con le cure domiciliari non sarebbe finito in ospedale, non lo dice Valerio Mancini, l'abbiamo letto nei giornali. Quindi, però resta il fatto, Assessore, il fatto di un'enorme eh, disponibilità di farmaci pagati dalla, eh, dalla collettività nazionale e che adesso a un certo punto per varie ragioni non sono inutilizzabili. Questo penso che sia un dovere da parte della magistratura contabile a livello nazionale di capire perché e come sono stati comprati un numero così eccessivo di dosi rispetto al fabbisogno della popolazione. Grazie. Ultima question time, prego consigliera Puletti, risponde sempre l'assessore Coletto. Grazie, grazie presidente. Questa mia interrogazione nasce dal voler mettere al corrente eh, lei Assessore, così come l'Assemblea Legislativa, così come i cittadini eh, che, che ci guardano, di un episodio alquanto anomalo che è successo durante questa campagna elettorale appena conclusa e che ha riguardato il pronto soccorso di un vertile. Come abbiamo detto in quest'Aula in più di un'occasione, il pronto soccorso di un vertile sicuramente un servizio particolarmente importante per l'Alta Valle del Tevere, ha un bacino di utenza superiore comunque sia alle 20.000 unità e rappresenta oltremodo un, eh, un, un supporto strategico anche per quei comuni montani come può essere Montone, come può essere Lisciano niccone come può essere il comune di Pietralunga che in, in, in occasione abbiamo riportato anche in quest'aula grazie anche al suo lavoro assessore abbiamo eh, salvaguardato la guardia medica. Però ritornando al discorso del pronto soccorso, abbiamo affrontato questo argomento in diverse occasioni, l'abbiamo fatto con una mia mozione qui in Consiglio regionale, l'ho fatto lei assessore eh, in Consiglio comunale proprio ad Umbertide, dove è stato ribadito in ogni sede, in ogni luogo, che il pronto soccorso a Umbertide non è mai stato messo in discussione da questa Giunta e da questa maggioranza. È passato un periodo, sembrava che le acque si fossero attenuate e poi guarda caso, arriva fine agosto, torna la campagna elettorale, torna un partito democratico in difficoltà e casualmente in maniera molto strana, o quantomeno questa è l'impressione che ho avuto io, si parla e si ritorna a parlare di una eh, paventata chiusura a tempo indeterminato del pronto soccorso di Umbertide. Questo perché si dice all'interno dell'ospedale che si dovevano fare dei lavori non molto chiari o quantomeno precisati. Torna i rumors, tornano di nuovo le, le, le, le, diciamo così, eh, gli attacchi da parte del Partito Democratico e continua ad alleggiare quella preoccupazione che pensavamo, attraverso appunto quelli che sono stati le rassicurazioni di aver messo eh, a tacere. Quindi Assessore mi chiedo e le chiedo se tutto ciò è quantomeno normale, soprattutto se le tempistiche sono normali, se questo può essere il bene per gli umbertidesi, se questo vociferare all'interno dell'ospedale eh, dell di eh, Umbertide può essere veramente eh, utile alla comunità. Mi chiedo soprattutto cosa si possa fare per evitare eh, certe situazioni affinché non si ripetano, perché comunque sia la, la Regione, noi consiglieri, lei soprattutto in primo, in primo luogo ma insieme anche al sindaco eh, Carizia, in più di un'occasione abbiamo detto qual era la volontà della, di questa maggioranza. Ma è altrettanto vero che certe situazioni, Assessore, secondo me non si possono uh, più... Uh, Verificare non si devono più reverificare, quindi interrogo la Giunta regionale per conoscere gli intendimenti riguardanti il futuro del pronto soccorso dell'ospedale Lumbertide secondo la, la dinamica che ho appena esposto. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie, presidente. L'ospedale di Umbertide è configurato come ospedale di base del presidio ospedaliero Alto Tevere di cui fa parte anche l'ospedale Città di Castello. Essendo ospedale di base per acuti è dotato di pronto soccorso che risulta organizzato in due postazioni mediche H24 cui una dedicata esclusivamente al PS e una dotazione di 118, due postazioni infermieristiche H24 di cui una dedicata esclusivamente al PS al PS e una alla postazione di 118. Personale OS presente in PSH12, OBI con due posti letto percorso e trattamento differenziato per i pazienti Covid o sospetti infettivi e contagiosi in genere. Laboratorio analisi attivo nei giorni feriali dalle 7.30 alle 13.30. Esami di laboratorio POCT al di fuori di tale fascia oraria. Radiologia, in presenza attiva del personale medico e tecnico, a dalle 8.19.30 alle 19.30 dal lunedì e venerdì. Nelle ore notturne e festive, attiva reperibilità e collegamento con l'ospedale Città di Castello. Il sistema 118 risulta costituito da due ambulanze, un'ambulanza medicalizzata e un'ambulanza con autista e soccorritore. Gli accessi al pronto soccorso. <coughs> Nel 2019 sono stati 14.406, nel 2020 8.291, nel 2021 9.496, nel primo semestre nel 2022 5.318. Allo stato attuale sono presenti in per la carenza di personale, soprattutto medico, dedicato alla rete emergenza urgenza di tutto il sistema regionale umbro, al pari di quanto si sta verificando su tutto il territorio nazionale e per la qualcosa anche a livello centrale sia operativi per individuare le strategie per il reclutamento di personale necessario alla gestione del sistema emergenza-urgenza, revisione del fabbisogno, formativi, ampliamento e infollenze, indennità specifica, revisione dei modelli organizzativi, modalità di reclutamento. Nella programmazione regionale dell'ospedale di Umberti resta l'ospedale di base per acuti inserito nel presidio ospedaliero Alto Tevere insieme all'ospedale di Città di Castello, come previsto nel piano di efficientamento e di qualificazione del sistema sanitario regionale adottato con il DGR 1024 del 5-10-2022, nel quale è riportato l'ospedale di Umbertide, parte integrante del presidio ospedaliero unico della Città di Castello individuato come ospedale di base con sede di pronto soccorso e allineamento di posti letto di standard del DM 70 del 2015. Quindi, io direi che più di scrivere le cose e l'amministrazione parlano per altri non si può. Grazie. Replica, consigliere Puletti. Grazie Presidente soprattutto grazie Assessore per eh, la, la precisione dei dati eh, con la quale mi ha risposto. Eh, ci tengo a, precis a precisare però che il voler portare una, una situazione che è avvenuta eh, in campagna elettorale e che ha riguardato il pronto soccorso di Umbertide era proprio per mettere al corrente eh, di alcune situazioni che a mio avviso, avviso anche eh, dell'amministrazione comunale e, e di numerosi cittadini sono sicuramente eh, anomale, quindi non volevo sicuramente puntare il dito con nessuno, era semplicemente contro nessuno, era semplicemente voler attenzionare una serie istituzionale di quanto è avvenuto, anche perché successivamente all'episodio è intervenuta la Presidente rassicurando, è intervenuto lei, è intervenuto il Sindaco, sono intervenuti anche i direttori che, i direttori che hanno seguito la, la situazione. Quindi ribadiamo che non c'è nessun tipo di futuro scabroso per quanto riguarda il pronto soccorso, anzi si sta portando avanti una linea che abbiamo preso, intrapreso e mantenuto da diversi mesi a questa parte. È anche vero però, Assessore, che se si strumentalizza come io penso, ma questo è un mio pensiero, la campagna elettorale anche all'interno eh, di eh, ospedali o comunque sia di pronto soccorsi per muovere determinate linee, forse, ripeto questo è un mio eh, semplice parere, a volte un segno di discontinuità potrebbe essere una buona soluzione. Grazie.